Con Bimbi puoi preparare in modo semplice e veloce citronette, vinaigrette e salse emulsionate come la maionese. Versa l'olio sul coperchio del boccale e lascia che lentamente scivoli giù con gli altri ingredienti. Bimbi farà il resto. Emulsionare.